Non sai neanche cosa vuol dire. Perché? Tu lo sai? Amenità. Il nonno ha detto di non toccare nulla lì. Guardate cosa ho trovato. Che cos'è? Un gioco, credo. Lo zodiaco? Sì, ci sono tutti i segni con le loro descrizioni. E che quattro cose gli angoli cosa sarebbero? A cosa giocate? Noi non stiamo giocando! A me sembra un gioco dell'oca. Nonno, come si gioca questo gioco? Quale gioco? Tu il nonno non deve sapere che l'abbiamo preso in soffitta. Se non mi fate giocare, lo dico al nonno. Se glielo dici, io ti tolgo l'amicizia su Minecraft. Non lo farai. Sì che lo farà! Nonno, non mi fanno giocare! Adesso vado a riproverarvi. Sapete che non ho idea di come si giochi, non ci sono istruzioni. A me non sembra un gioco. Se volete faccio una foto e cerco cos'è su Google Lens. Perché non fate giocare ai più piccoli? Ma e questo dove l'avete trovato? Che strano gioco che avevi in soffitta, nonno. Ma non è un gioco, è un sigillo. Un sigillo? Cos'è un sigillo? Un sigillo serve per non far passare le cose malvagie, forse i dodici segni dello zodiaco. Dovete sapere che tanto tempo fa, i segni non erano dodici. Gli antichi babilonesi, sulla loro Zigurat, ne avevano identificati ben 17. Guardando fra le stelle, oltre i dodici che conoscete, potevano riconoscere anche i più pericolosi dei segni. La serpe, il griforonte, la scimmia, il cinghiale ed infine il topo. La serpe aveva capacità di persuasione occulta ed era in grado di soggiogare gli altri segni. Il griforonte, irascibile, e sempre pronto ad attaccare quelli più deboli era il più temibile di tutti la scimmia invece era bugiarda ed orgogliosa amava prendersi gioco degli altri e mettersi in fra loro il cinghiale, prepotente ed avido di potere godeva delle disgrazie di tutti ed infine il topo apparentemente mansueto ma il più scaltro e determinato a dominare sugli altri avvenne che questi cinque segni vollero eliminare gli altri dodici e decidere le sorti degli uomini. Solo il topo si rese conto del terribile errore. Senza l'influenza di tutti i segni l'uomo sarebbe stato destinato all'oblio. Così il topo creò il sigillo in cui racchiudere queste perversioni dello zodiaco, decretando per sé l'estromissione dal cielo Stellare. Ed ora è tempo che il sigillo torni al suo posto. Oh no, la mia torta al formaggio! No, no, la torta sta bruciando! Quante storie! non più